Da me che indossati da un ragazzo, in questo caso da il mio compagno, in modo da farvi avere un'idea della vestibilità un pochino più chiara, dato che io sono molto molto bassa, e anche se sono una ragazza normale, potrebbero vestire anche bene su di me, ehm, c'è la cravante dell'altezza. Vi ho mostrato comunque come li adatterei su di me. voltarla toppe sia sulla manica eh, sinistra che sulla gamba sinistra sulla caviglia sinistra ha ah, la tasca davanti e anche le tasche nei pantaloni oltre al cappuccio il tessuto è fatto in questo modo qui quindi non è un tessuto pesante adatto alle mezze stagioni eh, veste anche questa molto molto comoda Sia quella sulla parte superiore che le tasche ehm, sui pantaloni. della solito